Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, bentornati in questo progetto su Assetto Corsa Competizione, siamo alla 24 ore di spa e in questo momento ci troviamo esattamente a 17 ore dalla fine, 17 ore e qualcosa dalla fine eh, della gara. chi non l'avesse visto le puntate precedenti le trovate qui in una playlist apposita che si chiama appunto 24 ore di spa, tanta fantasia, andiamo a replicare la 24 ore di spa correndo veramente 24 ore ovviamente non correrò 24 ore defilato perché ho una vita però comunque sia faremo 24 puntate da un'ora anzi abbiamo già fatte alcune purtroppo una è venuta un po' più corta perché c'è stato un piccolo incidente che ci ha relegato dietro quindi ci troviamo in condizioni di dover recuperare e come vedete lì, cosa che ho visto quando ho aperto, mi ha preso un colpo perché me l'ero scordato, che è un pochino che non registravo, ci abbiamo la notte. Quindi è tutto buio, non si vede un cacchio, bisogna mantenere il passo per cercare di recuperare posizioni. Bounce <sussurra> Oltretutto qui a peggiorare la faccenda ci stanno i tre warning che abbiamo sul groppone! Questa <surra> cosa è molto pesante ragazzi, dal punto di vista psicologico perché dobbiamo cercare de spigne senza però fa casino. Soprattutto adesso dobbiamo mannare in temperatura la macchina perché le gomme sono fredde e sgonfie e soprattutto io pure sono freddo, non sgonfio ma freddo. Sgonfio direi proprio che no. Oh largo qui, errorino. Ma bisogna andare cauti finché le gomme non si gonfiano. Ragazzi, perché ora, con la notte, la faccenda sarà più complicata. Non si vede niente. Le pressioni tendono a scendere. E se noi non riusciamo a gonfiare le rote, la macchina non tiene niente. Ma per gonfiare le ruote bisogna camminare. dovremmo riuscire almeno a stare sul passo del 2.23, raga, per recuperare qualcosa Devo essere sincero, quando ho pensato che dovevo guidare un'ora così mi ha preso malissimo, perché già de notte io faccio fatica a guidare nella realtà e non ci vedo una ceppa Comunque, tutto sommato, dobbiamo passarna bene perché due ore di notte ne dovremo fare ancora parecchie in game sono le 10.44 capirai minimo prima dei 5 non farà giorno siamo leggermente piede qui non prendeci rischi di nessun tipo oppure trovare i punti di staccata non è facile raga perché non vedi niente Comunque le, le ruote le abbiamo gonfiate, ora dobbiamo cercare di staccare subito un giro veloce, semplicemente per prendere un po' di confidenza con la macchina. Vedi, cioè, comunque qui all'interno c'è un muretto, che ho visto dove stava. Ci vorrebbero pure luci di ingombro, tipo quelle dei, dei camion, ovviamente le rouge, non lo facciamo in, piede, in pieno, alziamo il piede. Ora, mantenere il passo sul 2.23 sarebbe perfetto per recuperare qualcosa, perché de notte io spero che loro un pochino mollano un po' il colpo e in più dovremmo cercare di tenersi da parte le gomme perché alla fine dello stint, se no poi lo paghiamo sto fatto quindi dobbiamo cercare di avere una guida efficace ma senza mangiarsi tutte le gomme tipo facendo la come ho fatto adesso c'è cioè, da dire che quando avrò finito sta 24 ore la BMW non la potrò più vedere manco in cartolina questo per fare il tempo non è poco il massimo ho fatto una curva de merda ma raga ma non riesco a trovare in questo momento i riferimenti adesso dobbiamo andare diciamo, c'è malachia eh? noto pastore belga che corre qui a Spa per divertimento sta girando con Alpine, credo. Non so perché c'è il segno della Lamborghini, uh. forse non sto vedendo quello giusto perché mi pare strano, quello non mi pare proprio una Lamborghini per quanto sia notte, difatti questa è Atari, non è Malaghia. Oh, Atari mortacci tua! Mm. Quindi probabilmente stiamo con la visualizzazione sbagliata, Però andremo a correggere alza un attimo il piede va meglio che la staccata stavolta era un po' meglio il passo in questo momento è del 2.22.9 ah, va benissimo sempre che qui non vedo niente ho paura di prendere il muretto raga quindi sto andando a largo un po' apposta sono andato un po' troppo largo un certo errore di beccare beccare il muro questa è la curva dove è successo il fattaccio avanti mm. comunque c'è una mala ma io sto malaghia con questa Lamborghini mi chiamo ricordo ma poi perché c'è il numero nero? Boh Comunque il nostro Ivano Stoner adesso alla guida deve cercare di farsi perdonare perché l'errore eh, dell'incidente è stata colpa sua, qui un momento ne fanno un altro Questo non è stato proprio il giro più pulito da quelli che abbiamo fatto fino adesso, raga ma la macchina scivola tantissimo purtroppo le temperature sono scese, e la macchina scivola tanto. Non devo forzare perché se forzo faccio solo casino. Qui davanti adesso abbiamo sempre questo malachia, ma sarà lui? No, questo è Urst, c'è una volta la visualizzazione, visualizzazione sbagliata, raga Questo malachia non si saprà mai chi è E niente, mi da malachia che non so che cazzo sia malachia. Però a sembra che da, dietro c'è Urst, quindi forse è quello giusto adesso malachia davanti, non lo so Comunque Ivano non si deve mettere a pensare a queste cose e deve martellare sul passo corretto. Che fatica comunque raga. Anche perché voi non lo vedete, non me ne rendete conto, ma qua dentro dove sto registrando ovviamente è tutto illuminato a giorno. E Il fatto di avere tutto intorno illuminato e lo schermo tutto scuro non è che aiuti tantissimo nella guida. In questo giro è stata una bella schifezza 2.24. proprio no non vedo il muro non vedo il muro non vedo dove sta il muro lì a destra raga per terrore di piallo ma la lì è tanto è scomparso perché ora ci sono quelle ai box giustamente E' quello che è ricomparso, ma, ma mi pare proprio la scena, sai quella che de... lo chiamavano Trinità, quando dice questo non l'ho mai picchiato. Questo cazzo è malachia, non l'ho mai sentito. Bah. Oppure devo per forza averlo incrociato. Insomma, il nostro Ivano Stoner comunque intento a farsi perdonare, cercando di non fare altre boiate come quella che ha fatto al giro prima. Ma c'ho il terrore di curva 1, raga, sinceramente, c'ho il terrore di piago il muretto mi Siamo passati proprio mezzo al prato È difficile, raga, è difficile, lo so che vi sembra che sto esagerando Ma non si vede una ceppa Perché è un conto è vederlo mentre tu guardi il video, è un conto è vederlo mentre c'è di vigore Cerchi di riconoscere punti di staccata che tu c'hai abituali sulla sci. si sì, sa asciutto ciao del giorno. E qui non li ritrovi. Questa cazzo di macchina che scivola tantissimo davanti. malgrado le gomme siano perfette, raga. Forse la posteriore sinistra è un pochetto gonfia, ma è solo una questione di. di qualche derapata di de troppo. Comunque vabbè, tutto sommato avevamo detto che dobbiamo girare sul passo del 23 e ci stiamo. Magari dobbiamo tenere il passo del 22. Adesso arriva il mio terrore, curva 1. Secondo me la maniera migliore per fare quel, quella curva, visto che ho il terrore di Pierre al muretto, è puntarla. Che se io ci punta la macchina? così c'è un macchina il muretto lo vedo io penso di essere passato un millimetro raga ho l'ansia vabbè comunque non importa siamo sempre in decima posizione in questo momento alla ricerca o al meglio all'inseguimento di malachia su cui stiamo a sgraffignare qualcosa e eh? ora poi ragazzi tra sette minuti iniziano i pit stop quindi loro rientreranno, noi invece stiamo a posto per un bel pochetto perché siamo sfalsati con i pistop rispetto a loro. Abbiamo fatto una staccata clamorosa, pure un po' troppo clamorosa sinceramente. Ma tutto sommato... Devo cercare di non forzare, raga, devo farla scorrere, farla scorrere perché col, col buio non riesco a vedere il punto di corda, quindi inutile, forzare. rischio di andare a mettere le ruote come adesso in un punto dove non le voglio mettere c'è diciamo Cabezza Catalana mi dico Cabezza Catalana qui voglio iniziare da un volto a queste persone con cui corro da ore quindi voglio andare su Instagram a cercare Cabezza Catalana e dargli il follow Ogni gara do un follow up a uno dei miei avversari. E questo è il primo, che bezza catalana, qui lo taggo pure. Porca puttana, quando sono nato. Non mi dà penalità, eh. Molto acceleratore, non rompe. Uff Che fatica, ragazzi. Nel frattempo, tanto che corriamo qui, come al solito, ho detto cercherò di parlarvi delle cose del canale. Siccome quando uscirà questo video sarà uscito da poco questo nuovo format che ho pensato che si chiama Cercando Stig e voglio parlare un po' di sta avventura tanto prima fatemi fare la staccata perché non è igienico parlare mentre fai la staccata qui siamo sempre 2.23 come passo va bene, non siamo un passo velocissimo però comunque sia abbastanza costante, qui davanti c'è Cabezza Catalana Non vedo il muretto, non vedo il muretto, ho il terrore, non lo vedo. Quindi vi dicevo, cercando Stig è un format che io ho in testa da tanto tempo, però finalmente ho trovato il tempo di eh, capire come potevo organizzarmi per realizzarlo davvero. Era una cosa a cui tenevo tanto perché, come ho detto mille volte, Fin dall'inizio eh, la mia idea è stata quella di eh, prendere spunto diciamo dalla, dalla trasmissione Top Gear che è una delle mie trasmissioni preferite il loro modo dissagrante di affrontare il tema motori mentre si divertono e fanno divertir noi, comunque mi è sempre piaciuto, anche se devo dire che ultimamente hanno un po' esagerato perché. Quando uno è un amante dei motori c'ha bisogno pure che le auto vengano rispettate per quanto possibile, questo muscenne, capezza catalana, cioè pure la cappezza catalana però cercate di averci pure i piedi veloci perché. Ah, bravo, la vedete dai coglioni, ma. Clear on Siamo messi un po' a mezzo, a capenza catalana. Ci ha fatto perdere un secondo, tacci sua. Quindi vi dicevo, io ho sempre preso un po' della mia idea loro come, come spunto, come riferimento, per quanto riguarda proprio i temi trattati. E quindi questo, questo Cercando Stig mi è venuto a mettere, ovviamente, pensando alle loro trasmissioni, e secondo me è un format molto simpatico. Quando uscirà questo? Questo video probabilmente voi avete visto solo la prima puntata. Per chi non l'avesse vista, si tratta di un format in cui ogni volta invitiamo un ospite e ci facciamo due chiacchiere, lo intervistiamo prima, ci facciamo raccontare un po' delle cose di lui e poi lo, lo mandiamo sulla nostra pista uh, privata sull'Unadrome che è quello della stagione 2 di The Ground Lap, che invece, quando uscirà sto video, non è ancora uscito. Che è uscito l'ultimo episodio... ...della stagione 1. Qui io ho il terrore di più al muro e eh, vabbè. Quindi volevo parlare di come sono arrivato a scegliere pista e auto. All'inizio la scelta di pista e auto era completamente diversa, nel senso che l'idea iniziale era quella di fare tutto ambientato a Zolder mentre la macchina eh, non l'avevo eh, proprio pensata all'inizio. Poi ho iniziato a fare un po' di prova a Zolder e devo dire che la pista è molto bella, è una mod ovviamente però eh, ci aveva dei riflessi strani nei lati della pista con con gli effetti grafici di post-processing che utilizziamo per dare un effetto un po' più fotorealistico alle immagini, e quindi eh, non mi aveva convinto tanto. Ho chiesto pure all'ingegnere se ci aveva da consigliarmi qualche tracciato, di quelli cittadini un po' meno conosciuti, me ne ha mandati in paio, uno a Lucca e un altro, però pure quelli non mi sembravano adattissimi per come, si faceva, come era fatto il tracciato e quindi alla fine ho pensato che forse ci aveva più senso prendere una pista stock del gioco e poi prendere un'auto che non era stock questo perché? perché con la pista stock avrei permesso a chiunque invitavo magari dalle allenasse prima raga perché noi in, quello, in quel format andremo a invitare non solo sim reser duri e puri ha pure, gente che corre col volante ogni tanto oppure che ha il volante e ci gioca perché gli piace, ma non è un Sim Racer quindi magari c'ha senso che devono provarla la pista. E Magione è una delle piste stock del gioco. Oltretutto, Magione è una pista che avevo già affrontato quando ho sfidato Nasca con le Nasca, per... <ride> e quindi sapevo benissimo. Uh, come era fatta la pista ci sono pure stato dal vivo proprio perché ho un amico che c'ha a casa proprio lì accanto alla pista è una pista molto tecnica malgrado sia molto corta e eh, ha poche curve sono curve eh, molto tecniche specie la parte delle S finali forse ci manca qualche curvone super veloce perché quelle mancano un pochettino però un bel rettilineo ma soprattutto è una pista eh, quasi, un quasi un cartodromo che permette di non avvantaggiare macchine super potenti cioè non, non, non è che se tu hai una macchina che fa 500 orari sul dritto poi nelle curve fa schifo eh, avanti per forza insomma mi era sembrato il giusto mix di tecnica e eh, per mettere in difficoltà sia le macchine veloci che le macchine più agili e meno veloci, insomma. Così eh, questa è stata la scelta della pista. All'inizio la macchina eh, che avevo pensato era un'altra, era la Mazda MX-5, anche in versione stradale veramente, poi avevo preso in considerazione pure la Praga R1. Tutte belle macchinette ragazzi, sicuramente eh, se seguite il canale sapete di che sto parlando Siete appassionati di racing e sim racing. Flag. Attenzione, bandiere gialle, che è successo? Bandiere gialle, bandiere gialle C'è stato un incidente? Questa sarebbe una bella novità Ma non mi pare Davanti c'è un malachia qua, che comunque sa 5 secondi eh Abbiamo recuperato parecchia a malachia Dicevo, um, all'inizio ho scelto la Mazda, cioè la scelta era tra la Mazda MX5, anche in versione K eventualmente, la Praga R1 e l'Alfa Romeo 4C, uh, poi l'avevo scartato subito la Praga R1 perché comunque era una macchina molto specialistica, un po' particolare. che è arrivato il momento del muro invisibile che io non vedo e ho paura di prendere, di fatti giro larghissimo. mamma mia costanza tutto il tempo, mi viene l'angoscia proprio comunque. Tutto se ne andato il primo quarto d'ora, ragazzi, eh? E dicevo, quindi all'inizio eh, la scelta è rimasta tra queste due macchine, tra la Mazda MX-5 e l'Alfa Romeo 4C. Ho chiesto anche a un mio amico che mi fa le mod per assetto corsa, Luca, mitico, di lavorarmi sopra. Me l'ha fatta una versione apposta. Però poi mi sono reso conto che forse non era quello proprio che cercavamo. E mi spiego meglio: mentre su Top Gear quando loro hanno fatto questi video usavano una macchina molto lenta, ma questo era comprensibile perché tuttavia loro tuttavia non c'entrava niente, vabbè, non so perché mi è uscito tuttavia. Comunque loro invitavano gente anche che non c'è niente a che fa' col mondo dei motori. Non è che invitavano solo piloti, hanno invitato gente, alcuni addirittura non c'erano mancata la patente. Quindi, ehm, era normale che la macchina dovesse essere lenta e eh, facilmente gestibile da chiunque. Mentre noi siamo comunque un canale più specialistico ovviamente inviteremo gente un po' più specializzata tanto qui davanti ci abbiamo davanti Hutchinson, il solito rasoio e quello lì davanti dovrebbe essere Malachia perché quella effettivamente sembra una Lamborghini. Car on the right. clear on the right. Sì, sì, grazie, clear on the right, ok, qui siamo andati larghissimi, ma non da prendere taglio, qui alziamo il piede perché voglio vivere, dicevo. quindi eh ci potevamo permettere qualcosa di un pochino più veloce oltretutto mentre non è detto che tu sappia correre nella vita in macchina probabilmente se c'è un volante comunque perché, ecco, inviteremo solo gente che c'è un volante se c'è un volante e uh, cioè a setto corsa sicuramente ci cioè, ha girato un pochettino, quindi sai di che cacchio stiamo parlando. Perciò se poteva permettere di fare una scelta un pochettino più, cioè, se poteva permettere di fare una scelta un pochettino più specialistica, parliamo della mamma di Malachia qui che ha inchiodato così, però almeno ci fa vedere dove sta il muretto Malachia. ma si si davanti tipo uh, lampeggiante mobile. Perciò ho iniziato a cercare tra le auto più specialistiche. Alla fine mi ero quasi deciso per la Mazda MX-5, sinceramente, raga. Se non eh, che Quntra, l'amministratore delegato alla Luna X28, mi ha detto, ma perché non prendi in considerazione la dall'ara stradale? Io, sincero, non sapevo di che stesse parlando. Guarda questo quanto cazzo frena. Ma la Ghitta, devi levare perché mi sta a fare perdere tempo. Così, sono andato a cercare informazioni, mi sono visto il video dei Cironi che mi aveva inviato comunque pure... Guarda questo figlio di una buona donna di Malaghia, altro che il prete. Aspettate ragazzi, ora vi racconto prima devo risolvere la pratica Malaghia. Qui se fammi fare magari diamo fastidio, non so se sulla IA funziona, gli umani... Gli dai un sacco fastidio, tiro a frenare. I posti non consueti. Proviamo a passare all'esterno. Piccola toccatina con Malaghia. Proviamo a passare all'esterno da qua. Sì, Malaghia. Vedi che devi fare Malaghia da ammazzo, eh. Ok, Malaghia. Ma sbertucciato all'esterno. Però aspettate che... Non mi pare convintissimo. Ok. Quindi mi sono andato a vedere stata l'Ara Stradale che è una macchina effettivamente molto specialistica, molto particolare però mi è sembrata pure una scelta raffinata è una macchina che sul circuito come Maggiore è un po' chiusa in gabbia perché ovviamente non riesce a sfogare la potenza, l'aerodinamica eccetera che ha però quello può essere anche una, una bravura, una capacità di quello che guida di riuscire a sfruttare al meglio la macchina e farla scorrere e quindi alla fine ho pensato di usare quella macchina lì che però sinceramente devo dirla tutta, proprio la verità, tocca dirla state qui sempre il momento critico muretto io ho il terrore di sapere quanto passo vicino a sto muretto quando guarderò replay Gio, a dirla tutta, non l'ho provata raga quindi quando abbiamo registrato la prima puntata l'ingegnere ha fatto da eh, apripista in tutto, nel senso che è stato l'unico che ha provato quella macchina su quella pista prima che iniziasse la serie. Poi dopo l'ho provata ovviamente, e devo dire che ho scelto bene, cioè la macchina l'avevo provata, non l'ho provata a magione. E sono molto contento della scelta perché secondo me sarà molto molto divertente per, per i nostri concorrenti. Ora, ovviamente, come vi ho detto, io non voglio invitare, cioè l'idea è quella di invitare non solo Simbrezer, ma di invitare anche persone che parlano di altre cose magari su YouTube, sempre dei creator, eh, però magari l'importante è che hanno il, eh, il gioco, ovviamente, se no diventa un po' complicato, e soprattutto che c'hanno il volante. Tanto dovrebbero iniziare i pitstop, credo, raga. Qualcuno è il pistop, ci dovrebbe stare, penso. Non so se incarognendomi in, in con Malachia me ne sono perso qualcosa, ma non credo perché siamo ancora lì. Siamo noni. perciò adesso, ovviamente, la prima puntata penso che eh, l'ospite lo conoscevate, e così, occhio, penso che conoscete anche l'ospite della seconda. Per gli altri ospiti, ho già una lista ben chiara in testa di chi voglio invitare, anzi, ad essere sincero un paio di persone già hanno ricevuto la nomination. Non vi spoilerò nulla, però sappiate che non saranno chiamate scontatissime alcune, perché proprio secondo me è il bello di questa serie, anche conosce persone nuove, creator diversi, insomma... Ovviamente alcuni saranno conosciuti raga, è non che vi dico i nomi però, alcuni saranno conosciuti Sarà anche divertente ogni volta scoprire chi è l'ospite della prossima puntata, perché ovviamente voi ne che lo sapete Qui, non vedo il muro, non vedo il muro, ho paura, vado largo Guardate quanto perdo a curva 1 perché non vedo il muro raga È un peccato veramente un peccato ennesimo e Rouge quando in questo momento abbiamo fatto 173 giri raga la mole di chilometri che stiamo a fare su sta pista è impressionante ci abbiamo tanti Williams a 3 secondi e 7, ma è una GT4 speriamo di trovarcelo davanti nel momento giusto per superarlo anche se lo vedo molto vicino già qui cosa che ci farà perdere tempo adesso perché ce lo troveremo giù qui alla curva a destra eccolo qua sapevo che ce lo trovavamo qui bandiere blu ma non so per me oh mamma mia come è scivolata qui raga è andata proprio dritta questo giro non è per niente un granché e abbiamo pure il doppiaggio di sto tizio in mezzo di Williams che adesso si troverà come i cavoli a merenda e però lo passiamo abbastanza agevolmente all'esterno adesso dobbiamo cercare di recuperare sto giro perché abbiamo perso un minuto ah sì, un minuto, ciao un secondo e mezzo, un minuto e mezzo era finita oh madre mia questo è il problema di quando provi esagerà. Comunque le pressioni sono ancora perfette, raga, incredibile. Le pressioni sono perfette. Siamo al piede, lo rischiacciamo, qui c'è un'altra GT4. Mannaggia a lui, ce lo troviamo proprio in frenata in mezzo alle balle. è Arst. Urst o che cazzo no, come si chiama, non lo so, comunque è lui Mentre vedo gente ai box raga attenzione Ma credo che siano GT4 Oh Ust che cazzo devi fare? Cioè io Ust veramente Ma come car on the right a uh, Ust? Ma ti tiro un pezzo di macchina dal finestrino te tiro Vabbè comunque Andiamo a passare adesso davanti ai box. E non continuiamo, a non supera nessuno. Siamo noni. Buh. Ma questi ne fanno i pit stop, ragazzi. Io non vorrei che tutti i discorsi che fatti sul fatto che stavamo guadagnando perché loro facevano il pit stop fisso e noi no. Invece sta diventando questa standard variabile pure loro. Quindi, insomma, questo è il, il progetto che riguarda Cercando Stig, cercando il nostro Stig, dove dovrete aspettarvi ospiti non sempre consueti o non uh, facilmente ipotizzabili. Per quanto riguarda il discorso carriere sul canale, invece, che è un discorso che mi premia tanto, raga, perché a me piace molto fare carriere. Però, avendoci il, il vincolo autoimposto sia per ragioni eh, pratiche, ma che per ragioni proprio di scelta, raga, perché io potrei anche fare un video al giorno, ce la farei a farlo un video al giorno magari non guidando così mannaggia a me e inizia a scivolare tanto, raga Dicevo, io potrei comunque, leader in pit lane, io potrei comunque fare un video al giorno. Riuscirei a farlo, ma non voglio farlo, perché non mi piace, come ho detto tante volte, approfittarmi del tempo libero degli iscritti. Quindi siccome ci stanno tante cose da guardare, il tempo è sempre poco, fare 2500 video non... Non mi è mai piaciuta come tattica, mannaggia la miseria, sono andato lunghissimo raga Stiamo a fare veramente i danni sto giro Porca zozza. Tutto il lavoro dei tanti giri fatti l'abbiamo riperso, vabbè Qui il solito terrore a curva 1 Ci dovrebbe essere gente in pit lane, infatti siamo diventati settimi in questo momento Ok, abbiamo pure superato Valentino Rossi che sta ancora in box Infatti in questo momento siamo quarti Ovviamente essendoci i, i pit sfalsati, raga non siamo assolutamente quarti, però vabbè Quindi, come vi dicevo, siccome il discorso delle carriere a me piace tanto, però Facendo solo tre video settimanali, per scelta mia e per scelta pure pratica ehm, è difficile incastrare carriere, perché una sicuramente è quella dei Calogero Bots che mi piace tanto fa su F1, mi diverte Guardate quanto scivola sta macchina Guardate come stanno a posto, è proprio che scivola tanto non riesco ad andare in appoggio praticamente mi ero dato come obiettivo girare sul passo del 2.23 ci stiamo a girare, ci mancherebbe però però guardate come se ne va questa è una cosa a cui ci dovremmo abituare praticamente oh, oh mortacci tua e eh, ragazzi stiamo a dilapidare tutto quello che abbiamo fatto del buono Mannaggia la miseria! Attimo di concentrazione, che è passata mezz'ora e abbiamo perso un botto di secondi, raga. Abbiamo buttato 4 secondi, probabilmente abbiamo buttato tutto il buon lavoro che abbiamo fatto dall'inizio della gara. Ma È difficile restare concentrati, poi è faticoso guidare buio, raga. Non vedo un cazzo, sta cosa mi innervosisce. Vabbè, comunque dicevo... In questo momento, oltre alla carriera dei Calogero che ovviamente resta perché mi piace farla e mi piace comunque fare la carriera su F1 che resta l'unico gioco con una carriera degna di de nota su quelli a quattro ruote, abbiamo la carriera di, di Ivano Stoner con le Supercross e poi, eh, ovviamente, ora mo uscirà MotoGP23 a breve, non so quando ma uscirà e quindi quella ovviamente la portiamo raga perché MotoGP come tutti sanno è il mio gioco e sport preferito attenzione che esce gente dalla pitlane speriamo che non fanno gli eroi, so, Art e... questo chi cazzo è? Ciglio comunque sono stati abbastanza intelligenti davanti c'erano diciamo, Mini Cooper e Vanderlind. Quindi dovremo un po' prendere qualche decisione, perché non posso manco portare una puntata ogni 20 giorni, insomma. Vedremo che fa nel momento in cui arriverà effettivamente gp 23 perché pure questa, anche se non è una carriera, è di fatto una serie da 24, anzi ormai 25 puntate, perché una l'ho, per forza le cose, dittata in due, e la seconda la devo mettere. Mi fermo solamente qui davanti Mini Cooper non è una GT4, è una GT3, è doppiato, ma è una GT3. Dicevo, quindi questa ovviamente è, è una... non è una serie nel tipo carriera, ma comunque è una serie perché dobbiamo fare tutte le 24 puntate. I video a settimana sono sempre tre, inizia ad essere difficile scegliere perché poi io ho spesso un sacco di idee, di cose stupide, tipo i confronti strani, le, le rubriche particolari, i video annuali, quelli che ne so, della F1 che supera tutti. Poi c'è The Grand Up che è un format che mi piace tantissimo e ancora non è uscito niente, ma la nuova stagione di The Grand Up secondo me sarà molto carina. Cooper qui cerca probabilmente di levarsi spero ok si sì, Cooper si è levato come car caro on the left a Cooper eh, te fai te, te levi te levi te levi te metti solito terrore qui a curva 1 ancora Cooper che rompe i coglioni eh, a Cooper e levete a questo momento siamo terzi comunque raga. Perciò dovremo andare a fare delle scelte, ovviamente questa qui a meno che non succeda qualche catastrofe la finiamo, quindi dovremo finire le altre puntate che mancano per concludere la 24 ore che così occhio ne mancano 16, anzi 17. Non so se 16 o 17, sinceramente, vabbè adesso non mi riesco a rendere conto. Comunque, questa ovviamente la finiamo. Oh, guarda Cooper qui dietro, eh. Cooper, eh, cioè io parcheggio un attimo, veramente scendo venga a cercare, eh. È diventato proprio minaccioso, non capisco perché poi è pure doppiato, ma che vuole? Meglio sganciarselo il prima possibile Non si vede veramente niente raga E in questo caso, eh, un youtuber serio Andrebbe a vedere quelli che sono gli ascolti per scegliere cosa fare Ma io è meglio che li guardo perché gli ascolti del MotoGP O The Supercross sono veramente I più bassi che ci stanno sul canale mio le due ruote non attirano tantissimo Problema grosso che però, siccome a me piace giocarci, me ne frega niente, li porto uguale Però non è proprio la maniera migliore per scegliere cosa portare come format su un canale YouTube Cioè dovresti pure più o meno dargli un'occhiata agli ascolti A me non mi è mai interessato Bravo Ivano, qui ha fatto una bella staccata Qui ha fatto un bel cambio di direzione Comunque stiamo a girare sul passo del 223, purtroppo un po' vario dentro il 223, passiamo al 223 basso a al 223 alto con, con un po' troppa facilità e qui passiamo vicino a sto muro pure, con sempre troppa scioltezza, ma guardate quanto perdiamo sulla curva 1, 3 decimi, perché non riesco a vedere questa curva, e eh? non vedendo la curva, forte certo errore ragazzi, perché sappiamo quel muro alla fine, perché oltre che si sfascia la macchina, se giriamo pure una tragedia davanti c'è uno Stanley e Fielding che stanno con le gt4 e poi Van Der invece che è una GT3 ma Vanderlin è sempre doppiato comunque perché lì vedo che è il diciottesimo questa ecco, gira abbastanza stabili in terza posizione Mentre arriviamo dalla prima delle GT4 da doppiare Bandiera blu per lui avevo detto di non metà la seconda e l'ho rimessa Perdo qualcosina, ma se pensate che tre decimi l'ho persi sostanzialmente in curva 1 Non ha già Stanley eh, Tutti conoscono il mitico Stanley Kubrick Non, non sapevo fosse anche un pilota tutto sommato però ce la stiamo cavicchiando a parte che abbiamo alzato tantissimo il ritmo questo questo giro perché il doppiaggio ci ha fatto perdere tantissimo quelle curve lì però alla fine questo conta e non conta raga perché i doppiaggi devono fare pure l'altri eh non è che devono fare solo noi questi sono presi un rischietto per fortuna però tutto regolare tutto regolare fino a questo momento spero che non sia una citazione di quelle che portano sfiga ecco davanti l'altra l'altra GT4 mentre dicevo così sono andato lunghissimo ne sono reso conto quando stavo guardando davanti che ho perso completamente il punto di frenata e quindi abbiamo buttato un altro secondo mannaggia a me mannaggia uno liscio al muretto siamo riusciti a non perde niente quando mancano 25 minuti dobbiamo iniziare a ci attrezzare per il cambio gomme cioè per il cambio pilota voglio dire mentre stiamo andando a doppia fielding mi fanno i fari tanto per salutarlo fielding, levata delle balle building levate dalle balle car the left <ride> uh siamo scherzi ma io vorrei sapere dove se voleva infilare quello che ha gt4 ma giriamo sempre quei 40 secondi in ritardo rispetto al nostro best di questa sessione che comunque sia continua a metà seconda quando non servirebbe mannaggia a me comunque tutto sommato sta scorre veloce storia raga non vedo l'ora che ritorna il sole ma mancano ancora tante ore cioè se penso che dobbiamo registrare ancora porca puttana ho pensato che stavamo un'altra curva raga questo è brutto perché non vedo niente, raga. Pensavo che stava a questa curva qui, quindi cercavo l'esterno per riaprire tutto, invece stava una curva prima. Però stavamo a perdere tanto. 2.23.9 adesso. Ah, c'è diciamo un Brescu qua, un Brescu, un Brarescu a 22 secondi. In questo momento non siamo doppiati più da nessuno perché se siamo sdoppiati su Valentino Rossi che era primo. però noi dobbiamo fare il pit-stop ancora okay. stavolta ho esagerato in frenata invece e giravamo con 2.24, mannaggia a me sono due giri che girano su 2.24, colpi... colpa dei doppiati poi sono andato a a rischiare, raga, sono andato a a rischiare perché il muro non lo vedo cioè, quel muro lì a destra è invisibile. Si potrebbero mettere pure un lampioncino, una... ...una stelletta di Natale, qualcosa. Ho preso questa abitudine di registrare la gara della 24 ore di spa, la sera prima... ...della gara della CGT Endurance, che vuol dire che... ...per rilassarmi, visto che domani ho un'altra ora da farmi su ACC, stasera faccio un'ora su ACC. Però, vabbè. Un'altra cosa di cui voglio parlare è che se avete seguito le nostre avventure nella CGT Endurance vi sarete resi conto che nella gara di Watkins Glen è successo il panico perché, purtroppo, l'ingegnere, nel mettere a punto la macchina per il successivo pit stop non mette la seconda... ok. Eh, di non abbiamo perso tanto, stavolta. Nel mettere a punto la macchina per il successivo P-stop, eh, purtroppo sei incasinato ci sono tante cose da settare, settare il Traction Control, setta l'ABS metti il tipo di gomme, alza le temperature, cambia la mescola, insomma devi fare veramente tante cose e... Porca madosca, porca madosca Mannaggia la puttana Eva Quella curva è una curva dove sbagliamo sempre abbiamo fatto già due volte quell'errore lì Adesso stiamo messi pure male. Ci sta a risupera questo con la GT4 che rompe proprio i propri coglioni, ma io lo dico, passo il finestrino, io lo dico. Uber, quando devi annacco quel barattolo? Right. Mamma mia, raga, che rischio, che rischio, che rischio. Ma è difficile, raga, che non vedo un cazzo, non vedo. ricordo più manco che cazzo no, la stavo dicendo uh, ah si sì, stavo dicendo che se avete visto quindi quella puntata mi sarete resi conto di queste difficoltà che c'ha chiunque va a fare una gara endurance niente questo costa gt4 ma le può dare fastidio eh vabbè comunque Perciò, uh, per evitare che risucceda, tra i tanti consigli che ci avete dato c'era uno che diceva guarda che c'è un programmino che serve apposta a fare questo, cioè fare in modo che chiunque sia tuo compagno di squadra dentro a una Endurance possa a distanza impostare lui le, le cose che riguardano il pit stop ma ah, non solo, può vedere la telemetria meglio, può vedere benzina, consumo gomme, tutte cose che invece da dentro a CC non puoi vedere, che poi ci sarebbe da chiedere se perché non puoi vederle da dentro a CC queste cose, visto che il gioco guno ha fatto lei, quindi potevano anche mettercela sta cosa comunque Oh, questo caro GT4 dietro comunque mi sta a rompe i coglioni, cioè c'è una GT4 io non riesco a staccarlo, e eh, vattene Quindi raga, abbiamo contattato, cioè ho contattato a CC Drive, ci hanno mandato tre chiavi di questo programma, visto che noi siamo un tre, e con queste tre chiavi andremo a provare a usarlo nell'acido endurance. Quindi nelle prossime gare, tra cui quella di domani, spero, se non famo grossi casini andremo a vedere di utilizzare sto programma con cui possiamo andare a regolare effettivamente di ogni ogni parametro della vettura a distanza cioè proprio tutto tutto quello che dovrà succedere al p-stop possiamo vedere la telemetria vera quindi quanto è distante gli avversari come stanno andate le gomme come stanno la benzina come sta andare Roman qui che the right. right. meno male che si è levato dalle scatole subito Che già sto giro è stato un pianto comunque abbiamo girato a 223 sempre eh? quello di prima però è stata una tragedia raga abbiamo rischiato veramente di finire la gara e oltre a aver rischiato di finire la gara abbiamo rischiato pure di ammazzarsi proprio La curva 1 perdo veramente tanto raga in questo momento stiamo a un quarto d'ora praticamente dalla fine Cercando di recuperare qualcosa su un Brerascu che sta a 28 secondi però raga e non recuperiamo perché eh, abbiamo recuperato qualcosa ma con quella specie di mezzo passo farso che abbiamo fatto avremmo perso 7-8 secondi penso. Una cosa del genere. C'è stato pure qualcuno che mi ha detto ma tu mentre guidi concentrati e non parlare. Ma sapete che palle raga hanno ora senza parlare, cioè veramente vi addormentate voi, ma rischio che mi addormento pure io. Poi nelle fasi più concitate magari ma zitto ma in questo momento ha ammazzato il ritmo raga, penso che le gomme iniziano a dai i primi segni di cedimento. Ancora non cambiamo i freni perché quelli abbiamo detto che si cambiano ogni eh... 12 ore. Comunque, quando vedremo che frena più, se fa mai problema, ti cambia i freni. Per il momento il problema non ce l'ho con i freni, ma ce l'ho con le rote. Che so, decisamente arrivate. Eh, non so se vi vedete quanto è diventata nervosa la macchina. Quindi il mio buon proposito di. Non rovina le gomme, direi che si è andata a fa' benedì, tanto che su umbrerascu, umbrarescu, lì, non so quanto stiamo a guadagnare. Sto sempre a 28 secondi, non stiamo a guadagnare cacchio. Stiamo a girare come umbralescu! Eh! Inizio a respirare un pochettino, manca poco, 14 minuti, sto a far countdown raga perché dopo quando arrivo a sto punto io inizio a essere stanco. Non vedo niente, non vedo come al solito qui il punto di staccata, stavolta abbiamo fatto meno peggio del solito perché invece dei 4 decimi ne ho persi solo due. Questa un'altra volta Cooper iBox così occhio, ma, ma sai quelli sono parcheggiati comunque i box? ok peruce ho fatto bene uh, ma umbralesco gira praticamente come noi ragazzi se vedete siamo rimasti più o meno distanti uguali e sta cosa è un peccato perché se ci pensate noi nelle qualifiche abbiamo fatto la pole position e quindi vuol dire che il giro secco ce l'avevamo migliore anche in gara c'avevamo il giro veloce No, non ce più il giro veloce raga, ce l'hanno levato Quindi c'è qualcuno che ha tirato più di noi in gara adesso Però quando abbiamo iniziato la live, so, sì, la live, cioè, quando abbiamo iniziato La gara so sicuro che ce l'avevamo noi il giro veloce, qualcuno ce l'ha fregato La cavigliera, ma una... comunque per scene dovremmo rivedere la vista, raga perciò se volevamo ripiassare il giro veloce così come Soddisfazione personale dovremmo aspettare la mattina Ok, comunque questa BMW ragazzi, sono veramente contento di avere la scelta perché è una macchina gestibile, equilibrata, non è estrema in niente, quindi non rischi di ammazzate per colpa della macchina visto che già ci metto tanto de miei rischiate di ammazzarmi. Umbralescu sta sempre lì, 28 secondi, qui recuperiamo qualcosa su sto pezzetto. Qui, è un po' esagerato, sto prendendo un rischietto che non dovrei farla, sta cosa. Perché vedi, faccio tutto quel casino lì, poi qui devo alzare il piede perché sto finito fuori. Tornato pure largo, invece di far meglio, ho fatto peggio. Eh, lo so... Eh. Ah, lui dice che ho guadagnato tempo per settore 3, ma evidentemente c'è grossi problemi col microfono, sì col microfono, ciao, col cronometro. La macchina inizia a guidasse male, ragazzi, come non reggono più e questo sarà un problema. Abbiamo il quarto a 4 secondi e 7, che è De Paul, giocatore dell'udinese che adesso è andato all'Atletico Madrid e si diletta con le gt3 nel tempo libero ma no, vero ma questo da 5 secondi mi ha dato cazzo è uscito io continuo a guardare sempre davanti, invece questo di dietro non l'ho guardato questa curva è stata oscena, praticamente abbiamo parcheggiato prima di ripartire ma va sicuro che la macchina è diventata difficile da gestire perché la macchina ancora tiene bene ma, le gomme ballano tanto, scivola tantissimo, non c'ha più trazione, tanto sottosterzo. Beh, ho perso un secondo solo qui, io continuo a voler stare sul piede del 2.23. Che Probabilmente ci riusciamo, ma potremmo fare un po' meglio, perché se vogliamo recuperare qualcosa, un sta sto sempre lì a 27 secondi e 9, 28 secondi, ma gira come il secondo, raga. che per come si è messa la faccenda, comunque, può essere una cosa interessante. Però adesso noi stiamo in difficoltà con le ruote, stiamo. La macchina è scarica di benzina eppure parecchio nervosa. De Paul sta sta recuperare e Umbra Rescu se ne sta andando abbia girato 2.25 e 9 un branesco, raga un Branesco, infatti lo stiamo recuperando un'altra volta ma stiamo sempre in quell'asso Stint stinto di guida in esaurimento ok ci cioè, ho detto così perché siamo scesi negli 10 minuti domani si inizi a sistemare del cambio Di non più al muretto per fare queste cose allora la schermata giusta è questa qui innanzitutto dobbiamo averci 108 litri totali come sono scritto l'altra volta ho sbagliato ho sbagliato infatti c'è un botto di benzina a bordo che contribuisce pure al rovinarsi delle gomme. Adesso dovremo fare tutte queste cose mentre stiamo a fare il giro. Normalmente si c'è pure lo specchietto virtuale là sopra, ma non si vede niente perché è notte, giustamente. Quindi è meglio non vedere perché se vedi vuol dire che c'è qualcuno dietro con i fari accesi prima arriva a 108 litri in totale ok lo lasciamo così perché tanto mo prima di arrivare al pit ancora ne, consumere, ne consumere. consumeremo altri ah. fortunatamente siamo arrivati senza danni almeno per momento grattazio pallorum però vi giuro raga è veramente faticoso allora, a parte la benzina che è ok, okay le gomme ok, dobbiamo andare a cambiare pilota facciamo riguidare Calogero caloggio Robotas che è già selezionato ottimo quindi è tutto fatto, praticamente dobbiamo solo sistemare la benzina dopo Adesso abbiamo davanti un'altra gt4 che è quella dei Bagnets che chi non segue il calcio può essere un nome qualsiasi per chi segue il calcio invece sa che io gli voglio particolarmente bene in questo periodo. Ha fatto incredibilmente bene curva 1. Non riesco a vedere... De Paul, qui, Rodrigo De Paul, sta sempre a 3 ,8 secondi 8, quindi lui sarà il primo di quelli che ci passeranno appena a bocca i box. Comunque, mancano 16 ore e 19, noi dovremmo correre ancora per 6 minuti. Piano piano, tirando coi, coi pit stop, ci stiamo a rimettere in paro con loro livello di stint, non da tempo attenzione che comunque la macchina sembra essere tutto un tratto ripresa quei bagnets che ce l'abbiamo davanti che sembra invitarmi a spingere più mi farei i bagnets, speriamo che non faccia i suoi soliti cavolate andiamo un po' letto larghi, poi però la riprendiamo così con la terza ho recuperato pure qualche cosa a umbralescu che adesso sta a 25 secondi e 9 questa curva maledetta ci è costata già due quasi fuori pista Perché il problema è lì è che quando acceleri troppo presto, con le ruote ancora sul cordolo di sinistra e la macchina si imbizzarisce un, bradisco, un bradisco sta a 25 secondi, effettivamente abbiamo recuperato qualcosa e De Paul sta a 4 1 quindi abbiamo ripreso qualcosa per lui che era arrivato a 3 e mezzo. però la macchina di base sta a fine ciclo di... De... fine ciclo di gomme, infatti si sente che sono mezza arrivate poi ci si continua a più i sarsicciotti come se non ci fosse un domani. Manderlind sta a 18 secondi. Ok, ci ha detto di andare al box ora. Mancano 4 minuti e mezzo. Lui dice di andare al box ora. Calcolando che per fare un giro ci mettiamo 2 minuti e 20. Dobbiamo rientrare per forza adesso, raga. di fare in modo che sto giro sia memorabile e in senso positivo possibilmente allora comunque alla fine devo essere sincero ragazzi mi sono affezionato a sto progetto presente adesso che la macchina è parecchio scarica pure di benzina che è molto più agile. Se ci avessi montato dei fari supplementari tipo da car, sarebbe perfetto. Ma non c'erano allo shop. Non è il momento di guardare gli stacchi, non è il momento di guardare gli stacchi. Però... Rodrigo De Paul sta a 5 secondi. L ho rubato qualcosina. Umbra sta sempre a 25. Tornato a guardare se per caso avevo beccato penalità. Ok, raga. Adesso dovremmo andare a sistemare la questione benzina da caricare. Devo ricordare che il totale deve essere 108. Cerchiamo di non fa casino qui all'imbocco della, della pit lane. Un momento particolarmente pericoloso. Pit limiter, ok. Qui il totale deve essere 108 abbiamo detto, quindi devo caricare 88 litri. Siamo già diventati quarti, adesso passa il quinto, con la... Ah no, non so delle, delle GT3 queste. Ok, per il momento siamo ancora quarti, questo qui blu, non so chi è, sarà un La corsia dei box qui dura una settimana e mezza. Cerchiamo di non far casini, ok è andato tutto più o meno liscio in questa curva maledetta l'altra cosa qui è azzeccare l'uscita dai box si uscita dai box azzeccare sì, l'entrata dai box l'entrata in piazzola questo dietro mo ci sta sopra questo è uno buono difatti no ancora non siamo ancora a quarti eccolo questo ci passa però quinti ok perfetto eh. cioè perfetto un cazzo ovviamente era meglio se non era lui però cerchiamo di azziccare a piazzola perfetto, spegne il motore ok partono i 30 secondi Siamo rientrati in gara da ottavi raga passa il... passano un sacco le macchine raga, mamma mia, è calla sono ancora quinti Vedo gente che sta dall'altra parte, questi secondo me so gente che ci passeranno con un senso. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vai! Siamo sesti. Oh, che famo da accenni? stiamo per uscire dalla pit lane, ottavi. È stata durissima pure questa volta, io spero che vi siate divertiti. Come al solito lasciatemi i commenti qua sotto per dirmi cosa ne pensate di questo progetto. Credo che abbiamo recuperato ancora qualcosa, cioè, abbiamo un buon passo secondo me, ma bisogna accelerare un peletto di più per renderlo costante e cercare di non rovinare le ruote. C'avevamo cioè, un pochettino più di benzina rispetto alle altre volte, questa potrebbe fare la differenza perché quando la macchina di agile si guida meglio. Io spero che vi siate divertiti, non mi rimane di ringraziarvi per il tempo che abbiamo passato insieme e ci vediamo nel prossimo episodio.